bentornate per un nuovo video nel mio buco creativo oggi prima lezione di maglia impariamo a mettere i punti a fare la maglia dritta e la maglia rovescia così potete iniziare a lavorare abbiamo due tipi differenti di ferri io vi mostrerò a mettere i punti sui ferri tradizionali quelli dritti che sono uguali praticamente anche per i ferri circolari e poi vi farò vedere come si lavora a maglia con i ferri dritti e con i ferri circolari perché praticamente con i ferri dritti si tiene il filo da un lato con i ferri circolari si tiene dal lato opposto con i ferri circolari si usa una lavorazione detta la continentale o la tedesca perché loro lavorano al contrario nostro quindi se siete pronte partiamo prendiamo il nostro ferro dritto lo mettiamo sotto alla siella <ride> sperando che non si corroda il ferro, no scherzo. Io rido, però intanto d'altra parte c'è Paola che saluto. <ride> la mia cameraman, lei aveva il suo cameraman, io la mia cameraman. Esatto. E <ride> iniziamo. Allora, prendete un pezzo di filo sufficientemente lungo per mettere i punti che vi servono. Eh, io adesso non ne metterò su tantissimo perché è solo per dimostrarvi come si fa potete usare o il pollice o l'indice come siete più comodi non c'è una vera e propria scuola di maglia nessuna scuola di maglia o meglio ce ne sono tantissime ci sono tantissimi modi, ognuno ha il suo modo per ehm, lavorare eh, ma non c'è un metodo migliore dell'altro voi fate come siete più comodi, come vi trovate più comodi a lavorare quindi prendete il filo, usate o il pollice o l'indice io sui ferri lunghi preferisco usare l'indice passate il dito in questa maniera creando una sorta di anello ok quindi così fate scivolare il ferro la punta del ferro dentro questo anello poi con la mano sinistra passate il filo di lana sopra al ferro e andate a catturarlo con il piccolo cappietto che si è creato io lo inizio in questa maniera che ovviamente non è fissa per cui ne vado a fare subito un altro in modo da bloccare e andare poi a mettere gli altri tanti preferiscono fare l'anello in questa maniera e fare una sorta di cappio così a me non piace perché poi questa parte viene troppo grossa quindi vi faccio rivedere tendete il filo prendete con l'indice e fate una sorta di anello Fate scivolare il ferro dentro eh, in questo anello che avete creato, poi con la mano sinistra non fate altro che avvolgere il ferro eh, con il filo di lana e far scivolare l'anellino che avete creato. In questa maniera possiamo iniziare a lavorare, quindi adesso vado un pochino più veloce perché voglio farvi vedere già che ci sono la maglia dritta. ve lo faccio rivedere ancora piano io prendo col dito indice creo una sorta di anello con la punta del ferro lo faccio scivolare dentro in questo anello avvolgo con la mano sinistra in questa maniera faccio scivolare e tiro metto e tiro è molto molto semplice poi ripeto voi fate come eh, ritenete più comodo In questo vi deve arrivare, venire fuori una, lavora, una lavorazione di questo genere non tenete, non tirate troppo il filo perché altrimenti quando andrete a iniziare il vostro lavoro farete più fatica quindi faccio ancora un paio di punti e siamo pronti per lavorare a maglia dritta solitamente il primo ferro leggete le indicazioni ma di solito si parte con il la maglia dritta quindi il ferro che dobbiamo lavorare lo terremo con la mano sinistra il ferro nuovo lo mettiamo sotto alla siela come questo questo filo lo teniamo da parte perché non ci serve e andiamo a tenerlo anche qua voi fate come siete più comodi io lavoro in questa maniera per la tensione del filo lo avvolgo semplicemente sul cos'è l'anulare. giusto giusto <ride> lezioni di no, maglia con Paola esatto quindi io lo tengo in questa maniera c'è chi lo fa passare sopra così c'è chi se lo arrotola intorno al mignolo e fa così vedete voi come siete più comode io preferisco fare in questa maniera ma perché sono abituata a lavorare alla tedesca con l'altra mano quindi tendo a fare in questa maniera come si procede? allora tenete come se teneste un coltello eh, il ferro il ferro destro va a infilarsi sotto al ferro sinistro nel primo anellino, in questa maniera. Con la mano destra scusate, avvolgiamo il ferro e facciamo passare il filo sopra, in questa maniera. Dopodiché facciamo scivolare prendendo l'anellino. e Abbiamo fatto il primo punto, ve lo faccio rivedere con il ferro destro. Ci infiliamo nel primo nel punto che dobbiamo lavorare sotto al punto che dobbiamo lavorare in questa maniera a fare a formare una sorta di croce con la mano destra avvolgiamo il ferro destro passando il filo facendolo passare tra i due ferri dopodiché andiamo a far cadere il punto e in questa maniera abbiamo lavorato il primo punto ancora ve lo faccio vedere piano il ferro destro si infila sotto al ferro sinistro nel punto che dobbiamo lavorare con la mano destra facciamo passare il filo avvolgendo il ferro destro andiamo a prendere con il ferro destro il nuovo cappietto che si è creato e facciamo cadere il punto adesso io vado un po' più veloce perché sempre con i ferri dritti vorrei farvi vedere Come si lavora la maglia rovescia, in modo da creare la maglia rasata. La maglia rasata è il primo punto che di solito si utilizza quando si lavora a maglia, o quella o il legaccio, ma di questo, poi ne parliamo più avanti. Quindi, questo è il primo ferro lavorato dritto. Andiamo a lavorare il secondo ferro a rovescio. Quindi cambiamo. Il ferro nuovo lo mettiamo dal lato destro il ferro da lavorare lo teniamo con la mano sinistra sempre come abbiamo fatto prima a di coltello riprendete il filo per la tensione che è importante ricordatevi di non lasciarlo né troppo molle né tirarlo troppo in modo da non avere una maglia troppo lenta ma neanche di non riuscire a infilare il ferro a rovescio si lavora esattamente al contrario di come si lavora di come si lavora la maglia dritta quindi ferro destro facciamo passare sotto cioè scusate sopra al ferro sinistro in questa maniera facciamo passare il filo sotto con la mano destra e andiamo a catturare il nuovo cappietto che si è fatto ancora vi faccio vedere piano piano ferro destro va sopra il ferro sinistro da sotto praticamente dovete passare in questa maniera qua Da dalla parte rovescia del lavoro giusto no dritta perché questo è il dritto da sotto mettete il ferro eh, sopra il ferro sinistro con la mano destra prendete e avvolgete con il filo e in questa maniera prendete il punto non è difficile, eh? è più difficile spiegarvelo che a farlo. Quindi sopra il ferro facciamo passare, perché con la maglia dritta facciamo in questa maniera, lo mettiamo sotto, scusate, lo mettiamo sotto e da sotto sopra il filo si avvolge intorno al ferro. Con la maglia rovescia il filo deve essere in alto sopra il ferro e non sotto, quindi in questa maniera lo passate sopra e andate a prendere il vostro punto in questa maniera abbiamo ottenuto il nostro ferro a rovescio alternando un ferro dritto e un ferro rovescio otteniamo quella che è la maglia rasata che come vi dicevo è di solito il primo punto insieme al legaccio che viene utilizzato nella maglia il risultato che otteniamo sarà questo adesso si vede poco perché io non ho lavorato ancora tanto comunque Avete questa lavorazione che è la classica della lavorazione a maglia? Questo è il dritto e questo è il rovescio che otteniamo. Ciao ciao ciao.